E poi. Ciao a tutti ragazzi, io sono Dynamics e Marco007 e siamo tornati su Pokémon Let's Go Eevee. In questa parte continueremo nella Sif SPA. E vi ricordo che nell'ultima parte non, abbiamo, non abbiamo salvato, quindi se ci sono piccoli cambiamenti è per quel motivo. Anche se, come nella, nella scorsa parte, um, Eevee ha fatto di impatto. Um, Firu è salito al 30 e ma la maggior parte dei nostri Pokémon sono morti contro Blue. Quindi, eh. appunto, dopo aver sconfitto Blue, possiamo esplorare la Sif SPA che è stata in um, che è è invasa dal Team Rocket. Invasa. Sono Questi sono dei teletrasporti Wow Hanno dei teletrasporti ma non un modo efficiente per fermare il team rocket eh? Hanno dei teletrasporti ma non un modo efficiente per fermare il team rocket mm. Cioè poi li lasciano così in giro i Ok Sono una delle quattro sorelle rocket Cos'è che fa? Sì, è? sono una delle quattro sorelle rocket Recluta. Grime. molto di meno forse taglio si sì, taglio, l'abbiamo già visto grime ok eccoci um, ok abbiamo fatto qui comunque qui siamo ad un piano superiore rispetto a prima perché ci siamo teletrasportati ovviamente non, non ti, ti lascia, lascia andare, andare oltre okay. Vanno in campo. Cazzo Sarà tagliato su Ok. Um, vai qui è chiuso e abbiamo un bivio. Uh, borsa, curiamo no. Ivi perché è morente. Come il nostro canale. Usa anche la, la. la cosa? La non si avverina. Quella totale. Ok. Qui è chiuso e c'è uno, uno scienziato, andiamo qui. No? Uno scienziato? Ah, siamo. siamo arrivati dove sta lo scienziato. No! <ride> Dovrebbe essere lo stesso posto, sì. Lo stesso piano. proprio il design porta portami via ci sta dando un sacco di problemi ah sì sei sì, tu quello che mi dai problemi lo scienziato non l'abbiamo ancora visto lo so quindi questo non importa che Pokémon ha ma pure Electro che è nuovo ma lo mostramo perché di danno ah wow hai evitato le mie foglie sembra Il giusto posso... io penso che userò mega assorbimento si sì, facciamo sonic boom ai perfetto non era efficace vabbè così almeno incuro culo un po' okay. wow <susurra> adesso non si può evolvere a livello e questo IB non si può evolvere a vedere secondo te perché non l'ho ancora evoluto? Eh? perché non l'ho ancora evoluto secondo te l'avrei voluto subito si sì, wow al, le... al reperto porico uh, sims legge catturiamolo ma no, <ride> ce l'abbiamo già un porico no, no no no allora no. ce l'ho io Vai, rubiamo il poligono e fuggiamo da qua. poligono che tipo è? Elettro. Elettro. Sì. Tipo di acido dovrebbe sciogliere allora. Lo scienziato ha pokemon solo di tipo elettro. E acciaio. Wow. Tipperraggio. Fai! No! Ah, no, Ha colpito solo te. Senti, credo che sia Poligon. Se no è un uccello strano che... Se non è la polizia da fuori che ci vuole far uscire. No, Ma vai. Vai, sei tu. Ah sì, non so. Sei tu. Chomps. Ok. okay. Che poi scusa Ho perso! Per, perché sono scienziato non è corrotto? È un, non è un team rocket. È un team rocket. No. È uno scienziato del team rocket. Ok, que questo bimbi non porta. cioè questo cosa non portava a nulla. vai è sopra. Quindi andiamo. Sopra. Ce l'ho io prima. Tu ci sei andata Io mi posso non già ascoltare di via, non mi servono stiaggi qua. Attacco Hits, che non li usiamo mai. Vai. Dovranno usarli sentiamo. qualche volta. Ah, resta lì. Questa è aria off-limits. Aria, microbo. No, no, terra. Terra aria. Jerry jerry si è diventato uno scienziato pensavo fossi disoccupato insomma un topo jerry ti intendevo jerry smith comunque è, è buzz io intendevo jerry scotti abbiamo, non l'abbiamo visto è buzz non l'abbiamo mai visto, vai. Vale. no sbagliato vabbè io no l'ho usato lui lui è, è velocissimo Boh. Ok, è morto. L'ho ucciso in qualche Brutto colpo, so. quindi ora oh, oh, sono più in affinità con uh, Tizio. <ride> Però sei forte. Ragazzina. Che poi si rompono gli occhiali a caso. Boh. Dio. Dio. <ride> Teniamo se parti qui ci puriamo, che sono iutri. Il... Beh, non è che. Sì, sì, vabbè. Cosa volevo fare con una pozione? I sì. per pozione. Giustamente sì. qua, ne abbiamo solo una perché? Perché non ne compri 3000. Te l'ho detto io. Andiamo una pozione normale. Vabbè. Ok. Dove va? Ah. Questo è tipo un salotto, questa macchinetta per l'acqua. Si sono stati bene. Ehi, i bambini non possono entrare. Siamo dei Team Rocket! Tu sei un bambino. <susurra> Cosa? Ok, ciao, comunque ciao. questa sì, questo, sì, -S -S questo Simpson SPA ehm. Questo Simpson FSPA è praticamente Pongru un.. combatti gli allenatori fino a quando non arrivi a un certo punto che non ti possono più sopportare allora se ne scappa eh, però sono. questo è un, è un labirinto quindi uh, è difficile trovare tutti gli eh, ma poco cosa ci fai qua? Probabilmente non li troveremo tutti ah. Wow, un ci po' praticate Wow Andiamo. Ok eccoci Mm. non wow. okay, no, per ora no a teleport non vale, ho su suo ah. andiamo di qui non mm. porta da nessuna parte a ah, questa abbiamo già sconfitto quindi andiamo avanti questa è la sorella. Oh mio Dio, non si capisce niente. Dov'è che è? dobbiamo andare? Eh, dobbiamo vedere. Ma qui, qui non c'è nulla, qui c'è un tizio. Ok, andiamo a. Cos'è uno stalgio? Andiamo quel... giù. Perché è quello sta di seduto così? Questa stanza è completa. Oh you say so. It's what they want you to think. No, devo bloccarlo. Ah, l'ho bloccato, okay. ok. Oh oh, oh da, ma dove, da dove si sbuca questo moccioso? Da Giovanni. Ok, questo non è un rocket, andiamo avanti. Oh. <ride> ma tutte le strade diventano dei piccoli ciechi e il labirinto è già finito. Wow. No, scienziato Banzo. Sì, con calma. Eh? Eh. Ehi, tu! Mi hai scambiato per un dipendente la SIF. Ah, no. sono dei, degli imbucati. Eh? Sono dei rocket vestiti da, da impiegati della SIF SPA. Che... Degli imbucati. Sono, mm. sono delle talpe. Che si ma okay. che... Oh, vuol dire che sono, sono dei cattivi nelle vesti di quelli buoni. E, e allora... Sono dei allora, dove... trasgressori, sono degli impostori. Eh, sono degli impostori. No, Tante. Sono nel gruppo nel gruppo di persone di cui non veramente non fanno parte. Tipo Girl. un.. uomo un, polizio, no, un poliziotto no. che finge di essere uno spacciatore per, per, per riuscire. Cattura è, per catturare lo spacciatore. Eh. Cioè per catturare. È... Lo spacciatore. ascolta, ascolta. ascolta. Eh, un poliziotto. Vestito da spacciatore. Arresta uno spacciatore siete la polizia? Ah, sì, no no no no esiste eh sì, un film no no aspetta aspetta eh, com'era? ah eh sì. un poliziotto si si traveste da spacciatore per catturare quelli che comprano la droga invece eh, lo, un altro poliziotto si veste da, da cliente cioè si traveste da persona normale che va a comprare la droga per catturare quelli che la vendono alla fine si arrestano a vicenda questa non è una tagliata, hanno sentito tutta la conversazione. Ah sì? Sì. D'accordo. No. Sì. No. Ok, tanto farmi. Tanto sei tu che laterai così stupidi. Wow. Wow. Uy, è super efficace. Marco lo sai. Che non devi usare fulmine. Su di loro. Uh. Perché è il ghiaccio? Che cosa tripletta? C'erano i Pokémon con, con tre teste, tipo. tipo Dodrio Dodrio Magneto Magnetron Dordrio. Magnetron, ci pensi. Che ho usato meglio. Mi sa che ho usato mega assorbimento. Per sbaglio. Che Tanto dovrebbe essere forte. Eh sì, ma non volevo sprecare non è molto efficace, sì sì, come no Perfetto Ma in realtà vedi che il magneto non l'abbiamo già visto Non è vero? Sì sì, no. l'abbiamo visto No, Vabbè, sì. Ma tanto non pesa tanto Io, io la metto per sicurezza Un pochino Un pochino direi che io ci sei stato abbastanza sfortunato mm. Su pizzo eh. ok scendiamo di nuovo e scendiamo di, scend di nuovo scendi di nuovo teleport no c'è un altro piano ancora giù e poi ci sono quelli ci sono dieci piani qui <ride> voglio morire Comunque questi sono tutti sì, semplicissimi. Oh, si se sì. trova la Team Rocket, e eh, diciamo. Mi, mi attaccate così. Sono tutti. un impostore. Sono, sono anche io uno di voi, ma se continuate ad attaccarmi qualcosa devo puoi fare. Bene. Allora siamo qui. Ora non possiamo tornare al centro Pokémon però salveremo qui quindi nella prossima volta finiremo questa, si spera, si, si sì, spera, spera che di finiremo di finire. la SILF SPA quindi a destra trovate il video precedente e il video successivo se è stato caricato mentre a sinistra la playlist con tutti gli episodi sì. un altro pt su quindi ci vediamo alla prossima, ciao! ciao!